spesso abbiamo parlato del rischio recessione e spesso se ne parla comunque sui giornali al telegiornale eccetera eccetera ecco ovviamente il rischio esiste ancora e infatti oggi voglio parlarti proprio di questo il rischio esiste ancora o almeno questo è quanto emerge o meglio traspare come quadro macroeconomico dal comitato esecutivo della banca centrale europea infatti non so se ti ricorderai però il mese scorso la banca centrale Europea e noi abbiamo fatto un video su questa cosa: ha alzato di 50 punti base i tassi di interesse e non li alzava, tra l'altro, da un sacco di tempo ed è stata una misura restrittiva. Quindi, da falco. Parecchio importante perché appunto ha fatto è stata la prima misura dopo molto tempo in materia di tassi di interesse nel senso che sono stati alzati appunto per fronteggiare l'inflazione quindi la BCE ha alzato i tassi di interesse a luglio di 50 punti base nella speranza di contenere quelle che sono le spinte inflazionistiche tuttavia purtroppo per il momento non ci sono ancora stati gli effetti sperati di conseguenza mi viene da pensare che potrebbe essere che l'ipotesi che molti avevano sostenuto, anzi che molti sostengono e di cui avevamo anche parlato qui sul canale in diversi video, ecco, è probabile che l'ipotesi per la quale un rialzo dei tassi di interesse nel contesto inflazionistico attuale, quindi con un'inflazione causata non dal, diciamo, dal miglioramento dell'economia, ma da situazioni esterne in un certo senso cioè per esempio la situazione dei, dei colli di bottiglia la situazione relativa alle materie prime che aumentano i costi il gas eccetera eccetera ecco e in un contesto di questo tipo quindi con un'inflazione causata da elementi non riconducibili al miglioramento dell'economia come invece si vorrebbe che, che fosse ecco in un contesto di questo tipo Alcuni pensano che alzare i tassi di interesse sia più dannoso che altro, perché? Perché alzare il costo del denaro naturalmente ha un costo e questo costo lo si paga in termini di fiducia dei consumatori fiducia delle imprese e se i consumatori non hanno fiducia è più difficile che spendano è più difficile che acquistino perché preferiranno risparmiare anche se sembra assurdo in un contesto inflazionistico e al contempo le imprese saranno meno propense a lanciarsi nuovi progetti saranno meno propense a fare nuovi investimenti saranno nuove propense a espandere i propri business saranno quindi di conseguenza meno propense a assumere persone e se non si assumono persone ovviamente queste persone non avranno uno stipendio, non avendo uno stipendio calano i consumi e diventa tutto un circolo vizioso che continua finché qualcosa non lo interrompe. Questa ovviamente è un'ipotesi ma non è l'unica perché dobbiamo dire che c'è anche l'ipotesi che semplicemente il rialzo dei tassi di interesse fatto a luglio, quindi di 50 punti base non sia semplicemente sufficiente e questo vuol dire che potrebbe essere che servano ulteriori rialzi dei tassi di interesse al fine di andare a ridurre l'inflazione o comunque contenere l'inflazione e far sì che poi nel medio termine vada sempre di più verso il target del 2% che sarebbe diciamo l'obiettivo della, della banca centrale europea e di anche molte altre banche centrali e tra l'altro la cosa fa un po' sorridere perché il 2% prima non riuscivamo ad andarci nel senso che eravamo troppo bassi come inflazione abbiamo avuto addirittura periodi in deflazione e di conseguenza si cercava di avvicinarsi al 2%, e adesso invece purtroppo siamo molto più sopra rispetto al 2% e cercheremo quindi di ritornare verso il 2%. Quindi fa un po' sorridere questa cosa che prima non si riusciva ad andare al 2% e ora non si riesce a ritornare al 2%, ma comunque, dato questo, l'ipotesi appunto è che servano ulteriori rialzi tassi di interesse per vedere le dinamiche inflazionistiche rallentare e quindi si pensa che già al prossimo incontro della BCE, che dovrebbe essere l'8 settembre se non sbaglio, comunque sia al prossimo incontro è probabile che ci saranno nuovi rialzi dei tassi di interesse, quindi andr andranno ad aumentare il costo del denaro e di conseguenza si spera che l'inflazione si vada a contenere, anche se come ho detto prima c'è il rischio di andare a pesare sull'economia perché... Ripeto, alzare i tassi di interesse ha un costo e questo costo lo si paga in crescita economica, nel senso che alzare i tassi di interesse spesso corrisponde a meno crescita economica e se i tassi di interesse si aumentano perché l'economia va bene e quindi si va un po' a ribilanciare la situazione è vero che pesa anche in quel caso un po' sull'economia però è una cosa molto più sana e comunque sia anche l'inflazione danneggia l'economia perché riduce per esempio appunto la fiducia nel sistema economico eccetera eccetera e di conseguenza va a creare dei danni ma il succo del discorso è che alzare i tassi di interesse non è gratis e in questo contesto quel prezzo speriamo di poterlo pagare ad ogni modo la situazione oggi è complessa come ti ho detto perché c'è il calo di indicatori importanti come la fiducia di imprese e consumatori c'è il caro appunto il caro vita nel senso che la vita costa sempre di più a causa dell'infrazione le politiche monetarie non sono semplici da fare nel senso che le banche centrali sono leggermente disarmate davanti a questa situazione e l'economia potrebbe nel complesso quindi andare incontro a un rallentamento eh, sempre maggiore anche se la BCE rassicura che non si aspetta una recessione prolungata però ovviamente staremo a vedere e non è finita qui perché ritornando in patria quindi ritornando in Italia Italia, anche qui abbiamo una situazione che potrebbe aggravare ulteriormente le nostre condizioni a livello proprio economico a livello proprio di economia italiana perché come sicuramente saprai attualmente non abbiamo un vero e proprio governo in carica nel senso che il governo è, è caduto quindi è in carica per le cose detta molto semplicemente ordinarie, adesso non voglio fare una lezione di diritto pubblico però è in carica per le cose ordinarie e quindi di conseguenza fino a quando non ci saranno le elezioni e finché vincerà eventualmente le elezioni non si metterà d'accordo per creare un governo eccetera eccetera ecco fino a quel momento l'italia sarà senza un vero e proprio governo quindi privato di determinati poteri e questo chiaramente pesa sull'economia pesa sull'economia perché le decisioni sono limitate e chiaramente anche a livello proprio di fiducia c'è meno fiducia in un paese che non ha un governo diciamo in carica rispetto a un, a un paese che ha un governo in carica soprattutto in questo momento e oltretutto tutto questo va ad alimentare ulteriormente l'instabilità politica che caratterizza l'Italia nel senso che i nostri governi durano purtroppo molto poco e durando poco chiaramente l'economia non può giovarne questo ci costa molto sia in termini di, di fiducia sia in termini di quindi, costo a livello proprio di interessi eccetera comunque pazienza purtroppo dobbiamo dobbiamo prendere atto di questo e farcene una ragione comunque fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e fammi sapere se anche tu pensi che siamo di fronte a una prossima recessione grave magari oppure se secondo te invece la situazione andrà a calmarsi tranquillamente e ne usciremo tutti felici e contenti cosa che ovviamente speriamo tutti comunque ti invito a seguirci anche su Instagram se ti va dove pubblichiamo tutte le settimane i contenuti che potrebbero interessarti ti invito a fare un salto sul mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di strategia di business quindi se ti va vieni a trovarmi. trovare e ti ricordo ovviamente di mettere like a questo video se ti è piaciuto ti ricordo se non sei ancora iscritto e ti piacciono i nostri video di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video così non ti perderai nessun aggiornamento, nessun nuovo contenuto, nessuna live e, e niente noi ci vediamo con i prossimi contenuti, i prossimi video, le prossime live eccetera eccetera ciao